Ciao! In questo video vi faccio vedere come ho costruito questo supporto per uccelli che devono stare in gabbia. Si va a fissare con questa ranella sul bordo della gabbia e permette agli uccelli di agganciare il rametto come se fossero in natura. Passiamo all'opera! <ride> Io vi ringrazio Grazie per avermi seguito fin qui e prima di salutarvi vi consiglio di visitare la pagina Facebook Colombi Primo Soccorso ed Accoglienza. Adesso vi saluto. Ciao!